Tutti, anche stasera ci ritroviamo insieme per pregare e prepararci alla preghiera attraverso l'ascolto della musica. Come abbiamo fatto le altre sere, iniziamo con una preghiera che ci aiuti a entrare in questa spiritualità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria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 possiamo iniziare nell'ascolto. nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cantiamo.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 Ecce Gesù, Pilato, un tribuno, ignoto scultore trapanese, XVII secolo, Ceto, calzolai e calzaturieri. Ecco l'uomo che avete accusato, nel quale non trovo colpa e che tuttavia ho fatto pulire come se fosse colpevole. Posso infine liberarlo, dice Pilato, mostrando alla folla Gesù, beffardamente vestito come un re con una corona di spine, un mantello rosso e una canna in mano, all'udente all'uscetro. Ma la folla, i sacerdoti e le guardie gridano «Crucifige! Crucifige!». L'episodio del Lecce Omo, frequentemente rappresentato nei cicli della Passione di Gesù, ha il valore di una scena plateale nella quale Pilato, che ne è il protagonista, offre alla folla un'immagine di un Cristo, caricaturalmente abbigliato dal re alla sontuosità degli abiti del prefetto romano della Galilea che ha un gesto quasi di persuasione nei confronti della folla fa da contrasto la nudità del figlio di Dio fattosi uomo e rappresentato nell'afflitta posa della vittima sacrificale con le mani legate tramite la corda tenuta dal tribuno e con il volto dall'espressione dolorante, bagnato dal sangue delle ferite provocate dalla corona di spine. Il gruppo statuario di Trapani, che occupa l'undicesimo posto nell'ordine processionale, fu concesso alla categoria dei calzolai il 31 marzo 1622, come risulta dall'atto di affidamento rinvenuto da Salvatore Gaspare Savona nel 2015. Giuseppe Di Ferro attribuisce a Giuseppe Milanti la paternità dell'opera, ma considerando che lo scultore visse nella seconda metà del XVII secolo, si può solo ipotizzare che avesse rifatto il gruppo. Quello attuale è tuttavia il risultato di un documentato restauro avvenuto nel 1757, ad opera di Baldassare Pisciotta, che eseguì, su commissione dei consoli dei calzolai, lavori di sistemazione e ridipintura delle tre statue, oltre che il disegno della nuova vara. Il modo di trattare l'anatomia del corpo nudo di Cristo, che si sviluppa su una linea ondulata, sembra allontanarsi dalla descrizione dei muscoli e dalla componente realistica realistica che caratterizza le opere del Milandi, al quale con certezza può riferirsi il crocefisso della chiesa del Carmine di Trapani, firmato e datato 1697. Il viso allungato, l'espressione del volto, i polsi incrociati e legati, la posa delle gambe, la destra avanti e la sinistra indietro, Orientano invece la, la statua verso il Cristo alla colonna in pietra incarnata, di autore ignoto, datato 1656, periodo in cui era attivo un altro Milanti, Leonardo, padre di Giuseppe. Molto caratterizzati ed espressivi sono i volti degli altri due personaggi. Ponzio Pilato è un arcigno tribuno con corazza entrambi forse da attribuire ad un'altra mano e che ricordano talune opere attribuite al trapanese Giacomo Tartaglio, tra cui il San Francesco di Paola, della chiesa eponima di Trapani. Curato e attentamente descritto è anche il loro abbigliamento, per la figura di Pilato una Mise orientaleggiante formato da un copriabito smanicato, che lascia in evidenza la tunica a maniche rigonfie, impreziosita da freggi dorati e un esotico turbante. Per il tribuno, una divisa militare provvista di corazza ed elmo legionario romano a calotta con paranuca, sormontato da un elemento destinato a sostenere il cimiero di piume, riservato solo agli ufficiali e ai centurioni. Sul corpo nudo di Gesù, con ai fianchi un perizoma bianco, spicca invece il mantello di colore rosso che gli era stato posto sopra le spalle per, per far da parodia dei manti degli imperatori di color porpora. Le figure di Pilato e di Gesù, per l'aspetto iconografico, trovano riferimenti nella tela del Lecce Omo, di Ludovico Cardi, Delto e Cicoli, Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina 1607, forse nota all'autore attraverso le incisioni che circolavano nelle biblioteche degli ordini monastici e presse gesuiti. Non vanno inoltre dimenticate le numerose sculture in piccolo, raffigurante l'ecceomo, create dagli esperti maestri trapanesi con l'alabastro, l'avorio e altri materiali banto dell'arcigenato artistico trapanesi dei secoli XVII e XVIII. L'elemento che caratterizza questo mistero è la balaustra d'argento, realizzata nel 1881 dal trapanese Giuseppe Parisi, che allude al balcone, simbolo della presentazione di Gesù al popolo, fatta dal pretorio di Gerusalemme. Vicino ad una torre della Fortezza Antonia. Alla platealità della scena, Besi confà la scenografia del balcone, per dimensioni il più grande fra gli ornamenti dei misteri. Che, come indica l'iscrizione, Giuseppe Parisi costruì e ceselò l'anno 1881. Finemente lavorato a sbalzo e cesello con motivi decorativi neoclassici, reca i simboli dell'Eucarestia, le spighe e l'uva, alludenti al corpo e al sangue di Gesù Cristo. Nel 1987 il gruppo scultorio è stato sottoposto al restauro da Angelo Cristaudo e nel 2017 dall'Aparteno per restauri. Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce, e fu esaltato al di sopra di ogni altro nome. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. a Signore. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora e Pilato disse loro Ecco l'uomo. Come lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono, crocifigilo, crocifigilo. Disse loro Pidato, prendetelo voi e crocifiggetelo. Io e lui non trovo colpa. Parola del Signore. Gloria. ascoltata attentamente la descrizione del gruppo e che sappiamo bene che questo gruppo e, e anche questo che è descritto lo troviamo in tante raffigurazioni e in tante eh, situazioni, in tante chiese nel mondo o in Sicilia in particolare, tanto che passa per noi l'espressione Latina, come si trovava appunto nel Vangelo in latino ecce homo ecco l'uomo ecce homo ora oggi nel approfondire questo gruppo e naturalmente questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato dove la parola ecco l'uomo detta da Pilato risuona e solo nel Vangelo secondo Giovanni risuona oggi noi però a livello visivo abbiamo l'occasione non solo di guardare l'uomo dei dolori ma quest'anno e penso che ce ne siamo accorti chi ci ha seguito fin dal primo incontro dal, dal primo gruppo abbiamo voluto mettere all'altro lato dell'altare il Cristo risorto, perché come ho detto già la prima volta non possiamo noi guardare solo la passione ma dobbiamo guardare sempre anche Gesù risorto perché la passione ha il suo compimento nella risurrezione e la risurrezione ha il suo fondamento nella passione il mistero pasquale è unico e oggi che in fondo viene mostrata a tutti attraverso anche questo gruppo il Cristo coronato il Cristo arrestato il Cristo flagellato a tutto il popolo e anche noi lo possiamo vedere in questa balconata dall'altro dobbiamo vedere e incontrare e esprimerci nel vedere il Cristo risorto sono due persone diverse è chiaro su quello che ho detto non sono due persone diverse è lo stesso Gesù di Nazareth, che lì lo vediamo martoriato, suppliziato, possiamo dire così, e qui lo vediamo invece risorto con la bandiera che indica appunto la risurrezione, vestito di un abito bianco, che il bianco è proprio della risurrezione. Sono due realtà diverse, non di sicuro. Guai a noi, se separassimo il Cristo, ecco l'uomo dall'ecco l'uomo risorto guai a noi perché perderemo il senso di tutto quello che stiamo facendo perderemo il senso di quello che è la vita cristiana e la fede cristiana allora entrambi li dobbiamo mettere insieme entrambi perché dobbiamo considerare vedere, guardare l'uomo che viene umiliato che vive la situazione di sofferenza che patisce tutto quello che ha patito Gesù perché quest'uomo è quello che abbiamo spesso davanti a noi nella realtà di ogni giorno quante sofferenze, quanti uomini e donne soffrono e poi anche in questo momento così particolare del, del mondo, della storia in questa situazione così di guerra, quanti uomini possono identificarsi con questo Cristo e con l'uomo? È l'uomo che viene ucciso, che viene ferito, che viene umiliato. È l'uomo che a volte deve magari obbedire a dei comandi di ammazzare altri ma non vorrebbero è l'uomo che muore è l'uomo che vive la sofferenza di una malattia è l'uomo che noi guardiamo ogni giorno ma noi cristiani guardando l'umanità in questa situazione di sofferenza non, non dobbiamo mai disperare perché siamo cristiani sì, preoccuparci dobbiamo impegnarci Dobbiamo responsabilizzarci, ma mai disperarci, perché il cristiano è l'uomo della speranza. Ecco perché oggi è l'occasione più bella che possiamo avere, l'uomo sofferente e l'uomo risorto. L'uomo sofferente, che è Dio che si è fatto uomo, e l'uomo risorto, che è, è Dio che risorge. Dobbiamo sempre guardarli entrambi. Quest'anno abbiamo avuto questa possibilità di poter fare il nostro cammino quaresimale della Passione di Gesù, sempre guardando sempre anche Gesù risorto. Che naturalmente tutto il cammino che facciamo porterà al giorno della risurrezione. Il, il guardare questo non deve però lasciarci in, eh, con le mani in mano. E soprattutto una cosa dobbiamo evitare quello che fa questa folla guardando quest'uomo in cui Pilato stesso dice io non trovo alcuna colpa la folla non sa fare altro che gridare crocifiggilo gli evangelisti ci dicono che la folla ha gridato crocifiggilo ma erano tutti? erano alcuni? sicuramente erano quelli che gridavano più forte degli altri e allora Dobbiamo stare attenti che non è perché uno grida più forte è quello che ha ragione, anzi, in questo caso, come in tanti altri casi, potrebbe avere pure torto. Noi dobbiamo avere la forza di saper gridare anche la salvezza, perché è questo che Cristiano porta. Saper gridare, gridare significa impegno, significa fare in modo che noi, l'uomo che è umiliato e che è sofferente, facciamo in modo che lo accogliamo. È bello che in tutto il mondo, in tutta l'Europa, ma anche in Italia, anche nella nostra Trapani, siamo stati e siamo disponibili ad accogliere i profughi della guerra. Siamo disponibili ad accogliere tutte quelle persone che passano di qua magari venendo da situazioni di essere martoriati in tante parti del mondo con barconi di fortuna. Noi dobbiamo, siamo sempre persone che dobbiamo saper accogliere l'uomo in tutta la sua dimensione, che sappiamo bene quanto anche il Mediterraneo è pieno di martoriati, di uccisi. Di uccisi sicuramente perché altri uomini li hanno sfruttati e magari si sono messi in una situazione così, imbarcarsi in una situazione di fortuna che però poi non gli ha portato tra virgolette fortuna noi dobbiamo essere quelle persone che sanno guardare l'uomo nella sofferenza perché sanno che in quell'uomo c'è Cristo Gesù penso che tutti noi ci ricordiamo il brano del Vangelo di Matteo capitolo 25 dove questo brano ci dice chiaramente che noi saremo giudicati da Dio sull'amore. E infatti Gesù dirà avevo fame e mi avete dato da mangiare, oppure avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, oppure non mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito e così via. Sappiamo riconoscere il Cristo in ogni uomo che soffre Sappiamo riconoscere che c'è lì Dio che ha scelto di farsi un uomo nella condizione più estrema dell'uomo, nella sofferenza estrema. Lo porterà fino alla croce, il nostro percorso lo sappiamo bene, ma dalla croce non rimarrà appeso nella croce o sulla croce, ma è Cristo risorto quello che ci dà la vita, la vita nuova, e noi dobbiamo essere portatori di questa vita nuova. Accogliamo l'uomo sofferente e con l'uomo, accogliamo con l'uomo sofferente per fare in modo che risorga da tutte le situazioni di morte perché il nostro impegno, il nostro contributo può fare in modo che costruiamo un'umanità nuova. Sempre mentre cantiamo facciamo la raccolta per la carità.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 Perché testimoni coraggiosamente Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Noi ti preghiamo, ricordati Signore della tua misericordia. Illumina Padre Santo, il Papa Francesco, il Vescovo Pietro Maria e tutti i pastori della Chiesa, perché alimentino nel cuore dei fedeli l'amore filiare verso di te e la generosità verso il prossimo. Noi ti preghiamo, ricordati Signore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 e obbedire unicamente alla parola che salva. Noi ti preghiamo, ricordati Signore della tua misericordia. E ora diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre, Padre nostro, che nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, nome, rega rega il tuo regno sia fatta la tua, la tua volontà, volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal mare. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Potente Padre figlio e spirito santo. Amen. Prima del congedo cantiamo. Grazie a tutti voi, a te Don Alberto e a tutti voi che nei diversi appuntamenti delle scinnute state rendendo possibile qualcosa che tocca il nostro cuore, tocca la nostra intelligenza, tutta la nostra storia. Pensavo al fatto che quando vengono delle persone da fuori e magari mi fanno visita e dopo aver visitato il Purgatorio e quindi aver visto le statue mi dicono ma sono belle e io dico sì certo sono belle, però poi dopo quando se ne vanno dico tra di me e non hanno visto il meglio poi ancora, no? cioè quel, quell'esperienza che noi facciamo, che abbiamo gustato questa sera ma che tutte le sere quando ci sono queste cose, l'intreccio tra la musica, la dimensione artistica, la storia, il canto, la spiegazione, e poi la prospettiva che noi ci auguriamo possa concretizzarsi, stiamo tutti pregando perché davvero ci sia una opportunità di fare in sicurezza quello che è il desiderio di tutti. Quindi questa era la prima cosa, quindi per questo dico sì, non basta dire che sono belle le statue, vi invitiamo a vivere quello che noi viviamo quando, quando stiamo vicino ai gruppi sacri quando cerchiamo di comprenderli e ogni volta scopriamo delle cose nuove, no? La seconda cosa, eh, ho fatto una riflessione in questo periodo, Papa Francesco ci ha invitati a fare un cammino sinodale, l'ha chiamato così, e tra gli argomenti che sono inseriti in questo cammino sinodale ce n'è uno che dice autorità e corresponsabilità autorità e corresponsabilità come avviene questo nella vita della Chiesa laddove eh, la comunità cristiana è presente da più tempo e laddove magari viene proposta forse per la prima volta o in modo rinnovato nel resto del mondo ecco, noi con la nostra storia abbiamo come dire una specialissima esperienza di legame, vorrei dire, tra l'autorità ecclesiastica e la corresponsabilità laicale. È proprio bello. A scoprirla fino in fondo, questa, questa cosa, significa rendersi conto che l'unica fede in Gesù Cristo incarnato, fatto fattosi uno di noi e risorto, fa sì che il cammino del popolo di Dio nella storia eh, riesca a legare insieme l'autorità e la corresponsabilità e riesca anche a superare tutte le crisi che ci possono essere state nell'arco della storia, quando magari l'autorità diventava autoritarismo o quando viceversa la collaborazione diventava prevaricazione. Eh, credo che l'esperienza cristiana che il Papa vuole farci rivisitare con il cammino sinodale, con questo camminare insieme, significa proprio questo. Il popolo di Dio ha bisogno dell'autorità e della corresponsabilità. Quindi grazie, perché voi rendete attuale questa nostra bella storia. Concludo dicendo che eh, sicuramente, come questa intuizione che ha avuto Don Alberto, questa, in questo anno no? di mettere vicino anche la, la statua del risorto con i vari gruppi sacri credo che sia un'intuizione che ci aiuta a fare sintesi dentro io ricordo quando ero giovane che ci facevano studiare un po' la teologia si diceva che il 600 e il 700 eccede in dolorismo l'avete sentito mai questa parola? Dolorismo è una parola che forse non esiste neanche, no? La usiamo quando vogliamo dire una persona è doloristica quella là, cioè sta sempre a parlare del, do, del suo dolore, eh, come se nessun, il mondo non se ne accorge. Dolorismo. In realtà, vedete, noi non abbiamo ereditato una cosa negativa, abbiamo ereditato un'attenzione centrale, ma già vedete quando sono stati scritti i Vangeli, i Vangeli nascono anzitutto come racconto della passione, crocifissione, morte e risurrezione di Gesù e poi pian piano gli evangelisti hanno messo tutto il resto. Quindi quello che voglio dire è l'intuizione è quella di tenere sempre insieme il dolore e la gioia, il dolore dell'umanità di Cristo, beffeggiata come ci è stato detto, il risa, di risa, eccetera, e la gioia del risorto. Questo ci aiuta a fare sintesi e riusciamo a proporre ai nostri figli, alle nuove generazioni, davvero un'esperienza cristiana armonica, ricca, dell'una e dell'altra cosa, perché per essere veramente umani e cristiani non possiamo rinunciare a nessuna delle due dimensioni. Sono stato lungo, vi chiedo scusa, ma ce l'avevo nel cuore e le ho consegnate. Grazie a voi, buon rientro. e eh, Non so cosa è previsto adesso. Sì. Appunto al solito ringrazio, prima di tutto ringrazio il Vescovo che stasera ha voluto essere anche presente, è presente sempre con noi in tutto quello che facciamo, perché sempre ci teniamo in contatto. Però quando può essere presente è ancora più bello. E poi anche ringrazio il Questore che ha voluto anche essere presente oggi anche lì, quando vuole, però giustamente con tanti impegni, con tante cose, lui vuole. E poi, come al solito, ormai il nostro vice sindaco, il sindaco oggi non c'era per altri impegni, però, e tutti voi, come sempre, ringrazio per la compostezza con cui partecipate, per il modo anche veramente interiore con cui partecipate. E questo è bello, con tutti coloro che ci aiutano nell'animazione e con tutti quelli del gruppo che hanno fatto in modo che anche oggi si svolgesse questo momento in maniera bello, semplice, però profondo, ed è quello che noi vogliamo vivere. Nel nome del Signore, andate in pace. Come sempre vi dico, se possibile uscite in modo che restano solo quelli che devono spostare il gruppo al suo posto.